di scienze sociali, politiche cognitive che è il professor Valsania, c'è qui presente la professoressa Rega che è la nostra docente di scienza della comunicazione, abbiamo gli studenti tutor. E accanto a me c'è Giovanni Gozzini che è docente del corso in, di laurea di Scienze della comunicazione che eh, ci eh, in, insegnerà la prima lezione, eh, inclusi noi docenti, che apre il suo corso nel, nel, laurea, nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione. È un modo per far capire a chi magari è ancora a scuola e che ha intenzione di iscriversi il prossimo anno a questo corso di laurea o altri corsi di laurea dell'Ateneo come eh, pensiamo di... Organizzare la nostra didattica, come pensiamo di offrire le nostre competenze al, agli studenti. Ed è un, un, un evento che per noi si ripete ogni anno e che per noi è veramente importante. Subito dopo la lezione del professor Gozzini eh, faremo parlare anche gli studenti tutor che sono un importante, che danno un importante contributo alla. Attività del dipartimento e dell'organizzazione del corso di laurea, seguendo gli studenti e aiutandoli nel, nel nella loro processo no. di entrata nell'università. Eh, io spero che mi sentiate tutti bene, se ci sono degli interventi prima di dare la parola al professor Gozzini sono a disposizione, altrimenti magari apriamo il microfono subito dopo la lezione. Se non ci sono domande... Naturalmente vi invito a tenere i microfoni spenti per non avere problemi di eco e lascio la parola al professor Gozzini. Ora sta presentando lo schermo, quindi devi aprire le slide sullo schermo. In basso, PowerPoint, in basso, più in basso ancora, a destra. Chiedi conferma se vedete. Sì. Vedete tutti un quadro abbastanza noto? Silenzio e assenso, direi. <ride> allora io cercherò di farvi fare stamani qualcosa che non siete abituati a fare in genere cioè fermarvi voi siete abituati a flussi di immagini a colori, in movimento sempre più accelerate al massimo un meme cioè una cosa molto sintetica che si spiega quasi da sé io cerco di farvi fare qualcosa che è invece il contrario di questo cioè guardare un quadro più o meno questo quadro l'avete un po' già visto, però la prima domanda è perché è un quadro in bianco e nero? Se ci sono miei studenti in ascolto non si preoccupi, cercherò di portarli, se mi riesce stamani, in un posto diverso da quello dove li ho cercati di portare settimana scorsa. Perché è un quadro in bianco e nero? Non è che Picasso, che è l'autore di questo quadro, famoso pittore, lo sapete, eh, non sapesse usare i colori? o non avesse i soldi per comprarseli. Questo dipinto l'ha fatto 30 anni prima e come vedete qui il colore si spreca, poi ci torneremo. Ci sono due spiegazioni possibili. La prima è questa. Questa è una foto molto famosa, la scatata Robert Kappa, che è ungherese di origine, ha poi girato tutto il mondo, forse il fotoreporter più famoso del Novecento, muore nel 1954 a Dien Bien Phu, in Vietnam, saltando sopra una mina, passando attraverso il giorno più lungo, lo sbarco in Normandia, questa è la prima foto che lo rende famoso in tutto il mondo, perché la foto ritrae la morte, il momento drammatico in cui un miliziano, cioè un partigiano, vedete che non ha un uniforme, non è un soldato di un esercito regolare, viene colpito e viene ucciso. Uh, è una foto talmente impressionante, scattata l'anno prima che Picasso cominciasse a dipingere Guernica, e ha fatto il giro del mondo, su tutte le riviste, perché appunto mantiene questo significato eh, enorme, no? il momento più importante per ciascuno di noi viene proprio fermato in quell'istante. Tanto è vero che ci sono state tante polemiche, se questa foto era vera, autentica, oppure Robert Capa avesse messo in posizione qualcuno che facesse l'attore, non si sono mai placate queste, queste polemiche, ancora l'anno scorso è uscito un libro che cercava di fare il punto, ma poi non ci è riuscito perché ha messo in fila appunto le, le due ipotesi contrastanti. Una delle cose che imparerete se venite da noi è che questo non è la cosa più importante. Quello che è importante è la percezione. Per tutti questa foto è l'immagine della guerra e della morte. Se sia vera o no ha un'importanza secondaria rispetto al fatto che tutti l'hanno presa come il simbolo di questa cosa e che quindi la sua percezione è reale. Se è stato un gioco di prestigio, un inganno, è un gioco di prestigio, un inganno ben riuscito. Nella comunicazione ci sono queste sfumature, bisogna stare attenti, c'è un'etica, quindi tante questioni, però questa differenza alla fine è quella che conta, se riesci a comunicare in maniera efficace il tuo messaggio. Ci sono state altre foto eh, nella storia importanti come questa, questa è del 68, 30 anni dopo. Questo ha fatto cambiare le sorti della guerra perché quello che tiene la, la pistola in mano e spara è il capo della polizia di Saigon, del Vietnam del Sud, cioè col regime presunto democratico che gli Stati Uniti sono andati a sostenere. E La, la gente negli Stati Uniti si rende conto che non può essere democratico un paese dove il capo della polizia spara così a uno. Per quanto quell'uno quella mattina a, avesse ucciso il suo braccio destro, il braccio destro di Ngoc Loan, il capo della polizia di Saigon, la moglie e cinque figlioli. Quindi diciamo, ogni immagine c'è un significato primario evidente e poi dietro c'è un backstage, un retroscena, no? Per cui questo non è naturalmente che giustificasse il capo della polizia di Saigon. Questa è un'altra foto famosa. Hector Peterson, bambino di otto anni, protesta con i suoi compagni, amici perché venga insegnato anche lo Swahili nelle scuole, la sua lingua, non solo l'Africans dei coloni bianchi del Sudafrica e la polizia gli spara a Soweto, Southwest Township di Johannesburg del 76, partono di qui le sanzioni delle Nazioni Unite, il boicottaggio del Sudafrica come paese razzista non potrà più partecipare alle Olimpiadi e alla fine arriverà Nelson Mandela. Vedete, le foto hanno, quando riescono a condensare dei significati politici importanti, hanno questa potenza. E questa è la scelta di Picasso. Faccio un quadro in bianco e in nero perché voglio che la gente abbia la sensazione della realtà. C'è una frase di Wim Wenders, che è un regista che voi non conoscete, un po' noiosetto, però questa frase penso che sarebbe molto piaciuta a Picasso, lo dice un personaggio dello Stato delle Cose, che è uno dei primi film di si dice la vita è a colori, ma il bianco e il nero è più realistico. E le, queste foto che vi ho fatto vedere sono tutte in bianco e nero. Quando voi trovate raramente un filmato, un'immagine in bianco e nero, avete il senso del modernariato, cioè di qualcosa che viene dal passato e che è un documento, un documento attendibile, storico. Ecco perché Picasso dipinge in bianco e nero. Come vedete, l'artista si inchina alla moderna potenza dei mezzi di comunicazione di massa. Faccio un quadro perché vorrei cercare che questo quadro diventi come la fotografia di Robert Capa, qualcosa che va oltre le frontiere, che riesce a impressionare tutti e in qualche modo ci è riuscito, come vedete, perché tutti più o meno non sapete tutte queste cose che vi sto dicendo ora, però questo quadro vi è capitato di vederlo, riprodotto su una tazza, su una maglietta, in un manifesto, da qualche parte l'avete visto. Quindi è diventato quello che noi a comunicazione chiamiamo un'icona, cioè un simbolo, qualcosa che riassume in sé tanti significati diversi, a seconda dell'interlocutore che lo guarda, dello spettatore. Questa è una prima possibile interpretazione del bianco e nero di Picasso. Ce n'è un'altra che parte da qui. Ora questo è un interesse privato in atti di ufficio, perché questo sarei io quando mi ha disegnato il mio figliolo all'asilo, che si chiama Marco, come si può vedere. Uh, Picasso ha studiato. Artisti si nasce, ma poi anche si diventa. Ha studiato Giotto, ha studiato Cimabue, ha studiato Leonardo, ha studiato Michelangelo è andato a scuola però a un certo punto si fa una domanda e dice ma com'è disegnavo io quando avevo tre o quattro anni cioè quando la scuola non mi aveva curvato disciplinato eh, reso in qualche modo un po più uguale a tutti gli altri eh, come ero io come ero io e, ed è alla ricerca di questa risposta quando si imbatte in questa cosa qui. Va a una mostra, al caderò a Parigi, è una delle prime mostre all'inizio del secolo su queste sculture di legno che vengono dalle civiltà africane. Qui c'è già un po' di globalizzazione, vedete? A Parigi si mette in mostra eh, quello che i popoli primitivi, si diceva allora, dell'Africa, producevano. E Picasso rimane come folgorato, Dice, eccolo quello che cercavo ecco il modo di dipingere di un bambino tratti essenziali le righe quello che conta è l'impressione è l'impatto di qualcosa che non è racchiuso nella bellezza del colore nel realismo delle forme del disegno è un'emozione un'emozione E eh, mio figliolo quando mi ritrae mi ritrae come vedete tutto nero eccoci il bianco e il nero, no? perché il colore non importa importa il fatto che io sono altissimo i piccoli vedono così il mondo dei grandi le braccia, le mani, la testa sono poco importanti lui è partito dal basso e poi si è accorto che il foglio non gli bastava perché quello che gli interessava mettere sul foglio era la sensazione del piccolo guarda, guarda, guarda guarda, guarda, una intrusione eh, e vedete che Picasso queste maschere, ecco che le rifà questo è 1907 quindi siamo 30 anni prima di Guernica e vedete le facce sono proprio quelle delle maschere di legno delle civiltà primitive africane, noi le chiamiamo primitive allora le chiamavano primitive adesso ci stiamo un po' più attenti perché no, non sono primitive nel senso che non è che c'è una stessa contemporaneità in tutto il mondo sono civiltà che hanno avuto una storia diversa dalla nostra, con meno Stato, con meno istituzioni, con meno architetture, perché in Africa si vive in modo diverso. Quindi eh, è sbagliato mettere le civiltà a seconda di una gerarchia che le possa mettere in un ordine di superiorità e di inferiorità, per Picasso questo è molto importante perché lì ha ritrovato lo spunto che poi lo guiderà per tutta la sua vita. Uh, questo quadro qui segna li, li, la nascita del movimento cubista, no? poi c'è la storia dell'arte che rende noiose le emozioni, nel senso che ci eh, obbliga a spiegare qual è la percezione dei quadri. Se io faccio piazza pulita di tutti i discorsi che ho fatto finora e vi chiedo che cosa ci dice questo quadro? caos, dolore, sofferenza. È questa l'emozione del Picasso che vuole dipingere come un bambino piccolo. Non guardate quello che io disegno, guardate la sensazione che vi trasmette. Tutto questo quadro è dato per trasmettere questa sensazione. E perché? Perché Picasso ha avuto una committenza molto importante, quell'anno si tiene a Parigi nel 1937, L'Expo, l'esposizione internazionale, dalla fine dell'Ottocento si fanno ogni due anni in una città del mondo per rappresentare la rassegna di tutte le grandi conquiste della civiltà umana, nel campo della scienza, della tecnologia, anche dell'arte. Si chiede agli artisti più importanti del momento un quadro che celebri questa rassegna dei successi. E Picasso dice, col cavolo io vi dipingo un, un successo. Nella mia terra c'è una guerra civile. Nella mia terra, come la foto di Robert Kappa vi ha mostrato, la gente muore. E allora io vi dipingo questo. E vi dipingo che cosa? Un villaggio basco, 6.000 anime, 6.000 abitanti, senza nessuna importanza militare, strategica, che viene attaccato da un'aviazione straniera, tedesca, ricostituita in violazione del trattato di pace di Versailles del 1919 dopo la grande guerra che vietava alla Germania di riavere un'aviazione da guerra e per la prima volta questa aviazione attacca un insediamento civile senza importanza, senza strutture militari. È una guerra che perde i suoi confini. La prima guerra mondiale ha fatto il 5% di vittime civili sul nostro fronte sul fronte occidentale e quel 5% di vittime civili sono vittime di spagnola, cioè di malattie, di epidemie che sono diciamo, la conseguenza indiretta del passaggio degli eserciti e dell'abbassamento degli standard igienico-sanitari. Il fatto che si attacchi un villaggio solo di civili rappresenta una violazione Palese flagrante degli accordi dell'AIA internazionali, l'ha sottoscritti anche la Germania nel 1907, solennemente riaffermati nel 1929 a Ginevra. La Germania li ha sottoscritti e si è impegnata quindi a non attaccare i civili indifesi. La viola questa regola rispettata da tutti fino ad ora. Perché? Perché gli preme dare un messaggio. Siamo in una guerra civile, il governo repubblicano. Eh, è stato eletto democraticamente nel 1932, 1934. Nel Poi, nel 1936, c'è l'alzamento, come lo chiamano ancora oggi in Spagna, cioè la ribellione dei militari. Francisco Franco li guida, dal Marocco passa in, in Spagna e c'è la guerra civile. e c'è la guerra civile. Abbiamo un ritorno d'Eco. No, no, Abbiamo un ritorno d'Eco. No, sì, c'è ancora. Sì, eh, professore, mi scusi, sono Ginetta Betti, non vediamo sì. le immagini, sì. potrebbe condividere lo schermo? Mi scusi tanto, eh, se l'ho interrotta. Andrea, lo sai te come si fa? Ha fatto benissimo, doveva farlo prima. Forse a schermo intero lo vogliano? Mi pare non lo faccia più ora, lei, come? Eh. Lo vedete? No, Il... lo vedete ora? Ginetta? Sì, Senti? Io non vedo ancora. Scusate, le, le altre, le altre, persone, le altre lo persone lo vedono? Possiamo avere un feedback. No, così. mi risulta che non lo vedano. Come si fa? Manca la condivisione nella finestra del PowerPoint, la presentazione poi va condivisa. La presentazione del PowerPoint non è stata selezionata, quindi chiudi la condivisione, interrompi la condivisione, li fanno ripartire da un'idea, fai su un'idea, fai presenta un'idea, poi un problema non compare come vedi il la prova nulla, condividi, presenta ora, lo schermo intero. Poi condividi, condividi e apri il PowerPoint. Apri il PowerPoint in basso in basso. Ora allora dovrebbe vedersi, vado a controllare. Sì, vede. Vedete? Ora sì. vabbè, io vedo, sì, lo a vedo, voi. perfetto. Ah, mi tocca ripartire dall'inizio? <ride> no, via, no, ve le sì, faccio vedere sì, in rapida successione. In questa successione. Questa è Ghernica, questa è la foto di Robert Capa del miliziano Morente, queste sono le altre foto che hanno un po' cambiato la storia del Vietnam, del Sudafrica. Questo sono io e non ci importa granché. Queste sono le maschere di legno dell'arte africana e queste le demoiselle d'Avignon, che è la nascita del movimento cubista. Eh, allora, stavo parlando di Guernica, il suo significato politico e questa è l'ultima cosa che vi voglio dire. Questa violazione della legalità della guerra, perché la guerra ha una sua legalità e ci sono accordi internazionali che l'hanno sempre ribadita e riconfermata fino ai giorni nostri, resta una svolta irreversibile. Qui si vede la capacità profetica anticipatrice dell'artista. Guardate la lampadina che sta in mezzo al quadro, in alto. Che cos'è questa? Alcuni testimoni, Picasso li sentì, poi vennero riportati sui giornali, eh, testimoniarono di questo attacco dal cielo come una luce enorme, potentissima, che squarciò il cielo di, di, di Guernica. E Picasso ci mette una lampadina dentro. Perché? Ci dice c'è una tecnologia che può essere buona o cattiva. Ci può portare la luce in casa, come fa la lampadina elettrica, oppure può portare la morte. La tecnologia dipende da come viene usata. La tecnologia è una responsabilità in più che si cresce per l'uomo perché l'uomo deve saperla usare in modo pacifico. Siamo otto anni prima della bomba atomica, però Picasso ha già visto, ha già intravisto questo futuro. E come sapete con la bomba atomica questa capacità della tecnologia si moltiplica uh, guardate questo toro guardate questa persona vedete che sono come le, le sogliole hanno i, i, gli occhi dalla stessa parte questo è l'essenza del movimento cubista nel senso che uh, vuole dare l'impressione per questo il cubo della rotazione delle forme come se invece di un dipinto bidimensionale fosse una scultura tridimensionale allora questo modo di dipingere, si ritorna al discorso del bambino, è quello che vuole dare l'impressione del movimento, della drammaticità. Queste persone sono rappresentate, e il toro è il simbolo della Spagna, no? come sapete, la corrida, eccetera, come dentro questo vortice della guerra e della violenza. La tecnologia della lampadina è qualcosa che sconvolge tutti e che li mette tutti non in un movimento positivo, ma nel caos, nella confusione drammatica della morte. Eh, questo è il senso del quadro e queste sono eh, tutte le immagini simboliche, poi si può stare ore naturalmente perché ci sono tanti disegni in questo quadro, ma eh, quello che è importante è riuscire a tornare alla emozione. Questo è il messaggio che Picasso, che Picasso vuole dare. Le, la, la, la cosa importante alla fine è, è, è questo, è il fatto che eh, Picasso ci vuole rappresentare come bambini. E qui c'è un, un, un, un passaggio, no? perché avevo promesso questo signore qui, Traum Deutung, 1899. Questa parola tedesca o siostica è l'interpretazione dei sogni. Cosa fa Freud? Se ci pensate un attimo fa un passaggio molto simile a quello di Picasso. Riuscire a capire come eravamo da bambini, riuscire a capire chi siamo e cosa siamo diventati crescendo, maturando. C'è una finestra aperta sulla nostra anima e questa finestra sono i sogni. Perché? Perché durante i sogni la mente, la disciplina, le regole, le norme dormono. E allora viene fuori la nostra natura più vera, più autentica, più profonda. Questa è l'idea base del dottor Sigmund Freud di Vienna. E come vedete è un passaggio molto simile a quello, a quello di Picasso, di uscire a capire chi siamo. E per far questo abbiamo bisogno di una nuova chiave d'accesso che non sia quella tradizionale, che sia qualcosa di nuovo. Il Novecento è anche, non solo questo, ma anche questo tentativo delle scienze sociali di darsi un'autonomia, una legittimità scientifica e soprattutto di indirizzarsi a questo scopo, cercare di capire che cos'è l'uomo, se è buono, se è cattivo, che cosa farà della sua vita. Uh, questo passaggio. È molto simile alla pittura astratta, no? come poi la, la chiamiamo noi che siamo uomini della strada, ignoranti, non ci intendiamo di storia dell'arte. Perché appunto la pittura astratta mette il, lo spettatore che la guarda nella condizione di interpretare lui il quadro e di dare lui i significati che crede. La soggettività di chi guarda, gli occhiali con cui guarda, sono altrettanto importanti quanto la cosa che lui guarda. E quindi ogni significato sarà diverso da persona a persona. La soggettività diventa il centro, il cuore delle scienze sociali, delle scienze umane. E però questa soggettività doveva finire negli stessi anni, questi anni qui del primo del secolo c'è un impiegato all'ufficio brevetti di Berna in Svizzera, si chiama Albert Einstein e lui ha il problema di mettere d'accordo i diversi orologi di tutto il mondo. È un problema che è stato risolto nel 1866, diversi decenni prima, col fuso orario il meridiano di Greenwich, l'Inghilterra detta legge perché è la padrona dei mari, la regina incontrastata della navigazione e quindi a Greenwich, sobborgo di Londra, se andate c'è ancora lì questa linea che segna il meridiano. Tutto il tempo si definisce, si misura in relazione, in relazione a Londra. Eh, ma però i conti non tornano: i conti non tornano. Eh, Einstein riflette sul fatto che se noi andiamo sugli spazi immensi, quello che davvero diventa importante non è più il tempo che diventa diverso dalla Terra al Sole alle altre stelle, è la velocità della luce. Allora io qui vi ho messo questa immagine, questa è la foto dell'infinito, cioè del punto più lontano che noi siamo riusciti a immortalare. Nel 1995 è stato lanciato questo Hubble, che è un eh, telescopio in orbita, voi sapete che uno dei problemi per vedere le stelle bene è la luce, che ci sia troppo inquinamento luminoso, quindi nello spazio si guarda, è stato tenuto aperto dieci giorni l'obiettivo di questo telescopio per immortalare questa foto, che attenzione è un ventottesimo della superficie lunare, immaginate il cielo, no? ce l'avete sopra la testa, poi c'è la luna che è un piccolo pallino, la ventottesima parte è una parte molto piccola della luna, quindi è proprio un buco della serratura, attorno c'è un'altra enormità di spazio che abbiamo sopra la testa, in questo piccolo buco della serratura, quelle macchie di luce più grandi che vedete sono galassie. Hanno, se sono uguali alla nostra, alla Via Lattea, 40 miliardi di soli come il nostro. E queste galassie stanno viaggiando, allontanandosi da noi a una velocità che è ancora crescente. Si calcola che la luce di queste stelle cioè quella che noi abbiamo immortalato con questa foto, ci abbia messo tutto il tempo che noi conosciamo, cioè 13,7 miliardi di anni, per arrivare fino a noi. Ecco perché vi ho detto un po' enfatizzando è la foto dell'infinito. Allora Einstein riflette su questo, sul fatto che il tempo della Terra non può essere il tempo di queste galassie, di queste stelle lontane, ovviamente che la presenza di altre forme di vite è una certezza non può essere altrimenti dato un numero così alto di sole e di pianeti è un calcolo di probabilità ma Einstein non è molto appassionato alla fantascienza è più appassionato a capire come funziona la velocità della luce guardate che questo elemento lo spazio è, è qualcosa di un mare in tempesta non è uno spazio vuoto come pensiamo noi nei, nei, nei film degli astronauti è un mare in tempesta ci sono i campi gravitazionali correnti, buchi neri è veramente qualcosa di enormemente agitato tutto il tempo e quindi eh, cos'è l'uomo che sta qui dentro? siamo piccoli siamo delle corpuscoli di polvere spersi nella, nella, nello spazio infinito l'uomo del novecento vive questa sensazione pensate uno è pensava nel 500 che il Sole girasse attorno alla Terra, che la Terra fosse il cuore di tutto il mondo, si ritrova ad essere questo puntino, sperduto in un universo che è scoppiato 13,7 miliardi di anni fa, noi siamo dentro a questa esplosione che si sta ancora allontanando a velocità crescente dal punto di origine dell'esplosione e siamo dentro una scheggia di, questa, di questo Big Bang. E, e, e allora ti viene paura. Cioè, che cosa ci stiamo a fare qui? Questa è la grande questione del Novecento. Gli uomini, eh, le donne, si chiedono chi siamo, appunto, il dottor Freud, Picasso, la guerra, tutti questi sono tasselli del puzzle che va a comporre l'identità dell'uomo e dentro questa identità c'è un senso di spaesamento, c'è l'idea che questo universo è veramente molto più grande di noi, e allora viene la tentazione, viene la tentazione o di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, oppure di rifugiarsi in una piccola patria che ti rassicura. La sensazione dominante dell'uomo del Novecento è l'angoscia, l'ansia. Uh, questo per voi è strano, perché per vostra fortuna voi siete ragazzi, e non avete questi, queste preoccupazioni però può essere importante questa è l'ultima cosa che vi dico l'idea di Picasso tornare bambini chiedersi sempre chi siamo c'è un libro del 73 l'ho citato ai miei studenti noi l'abbiamo un po' dimenticato è di uno psicologo, Eric Fromm in fuga dalla Germania nazista si rifugia a New York fa diversi libri uno è eh, questo libro che è To Have or To Be, Avere o Essere, 1973. E lui dice, attenzione, non attaccate la vostra personalità, la vostra identità, le vostre sicurezze alle cose che possedete, alle scarpe di marca, allo zainetto, alla macchina più grande, allo schermo al plasma. Chiedetevi chi siete, perché quello non ve lo toglierà nessuno quando l'avete scoperto. Le macchine, i vestiti, queste cose si possono perdere. Voi, quello che siete dentro, non ve lo toglierà mai nessuno. Basta capirlo. E naturalmente non si capisce una volta per tutte. Lo si capisce giorno dopo giorno. Basta, perché se no mi mette a fare il prete. E vi auguro una buona giornata. And the, Facebook. Uh, okay. grazie, grazie, professor Gozzini. È una bella lezione perché solleva un sacco di domande e questa è forse una delle cose che meno ci si aspetta quando si comincia a venire all'università, che questo è un posto dove ci si pongono delle domande a cui non sempre i professori che avete di fronte sanno rispondere, ma questo è il lavoro, è il lavoro di, della docenza, è il lavoro della ricerca, è il lavoro dello studio. Studiare vuol dire eh, scoprire non avere risposte, ma vuol dire anche avere la curiosità di ulteriori domande che non vi siete fatti e spero che alla fine capiate che quello che dovete fare è essere veramente curiosi di farvi le domande. Allora io naturalmente adesso ho un piccolo programma per chiudere questo incontro che prevede che passi la parola al mio collega professor Valsania per l'attività di orientamento e tutorato. L'università come la scuola è un mondo complesso, in cui ci sono anche delle regole eh, semplici, difficili, ma comunque fatte per migliorare la vostra vita qua dentro, che vanno rispettate. Quando entrate all'università o quando siete a scuola e intendete farlo subito dopo, dovete porvi il problema di che vita trovate prima di che attività farete. E questo è importante, noi cerchiamo di creare delle condizioni che vi rendano familiare subito quello che trovate. Adesso siamo in un bel edificio, questo è il Santa Chiara Lab, è un, lo chiamiamo hub di innovazione, dove si fa ricerca che dovrebbe servire non oggi ma domani, ma è un posto dove le persone di tutto l'Ateneo vengono per eh, studiare, per fare ricerca, per provare e testare i nostri laboratori. È uno dei posti che l'Università offre agli studenti e per questo dobbiamo naturalmente capire come. Utilizzare, come usufruire di queste di questa attività di queste ricchezze che l'università ha. passo la parola al professor Valsania che vi racconta eh, come eh, abbiamo organizzato l'attività sia di orientamento prima della vostra iscrizione che sia di tutorato quando siete iscritti poi ci sarà lo spazio per i tutor che lascio Andrea introdurre grazie eh, buongiorno a tutti, mi sentite, ci vedete? Intanto rifacciamo una prova di questo tipo perché non avevamo visto la chat purtroppo e quindi siamo intervenuti un po' tardivamente per farvi vedere le slide eh, che proiettavamo, ci scusiamo di questo. Ehm, allora io sono il delegato all'orientamento e al tutorato eh, del Dipartimento e eh, approfitto di questa giornata, è una giornata di presentazione eh, diciamo delle attività e di benvenuto alle matricole per eh, cogliere l'occasione se lo volete vi vedo parecchie scuole collegate anche per essere a disposizione di una sorta di eh, come dire orientamento non previsto in questa giornata um, quindi se avete eh, eh, come dire eh, domande eh, curiosità sui nostri corsi soprattutto i nostri corsi triennali appunto scienze della comunicazione, scienze del servizio sociale io sono qui a disposizione per rispondere alle vostre domande apriamo una discussione eh, del tutto eh, come dire ehm, eh, franca, eh, è l'occasione giusta per farci delle domande eh, e per porci dei quesiti eh, di vostro interesse. Chiaramente eh, ci sono anche i momenti più istituzionali in cui noi facciamo orientamento con le scuole e eh, apriamo per esempio eh, la nostra, il nostro dipartimento alle scuole nei cosiddetti open day che sono delle, dei momenti annuali eh, nel quale nei quali appunto spieghiamo quali sono i nostri corsi di laurea, quali sono le prospettive professionali di questi corsi, come sono costruiti, caratterizzati, quali sono eh, come dire, i principali insegnamenti che appunto teniamo all'interno dei corsi, eccetera. E quindi ci sono dei momenti istituzionali, di solito sono due all'anno, uno che viene organizzato a livello di Ateneo e uno che viene organizzato a livello di Dipartimento, con le scuole e con gli studenti, ai quali potete partecipare e venire qui a Siena, se sarà possibile, oppure a distanza, per seguire queste, queste iniziative di orientamento. L'orientamento non si ferma qui, non si ferma a queste due a questi due open day, noi con tutte le scuole siamo a disposizione eh, se lo vorrete a venire da voi. Anzi, secondo noi funziona molto meglio un orientamento eh, che facciamo nelle scuole che non l'orientamento che facciamo all'università. Siamo quindi a vostra disposizione. Io mi potete scrivere personalmente, eh, trovando la mia mail sull'elenco docenti del dipartimento, nel sito DISPOC c'è ovviamente. Eh, segnalato e referente all'orientamento e tutorato, sono a disposizione per prendere le vostre richieste e poi appunto organizzarmi con i miei colleghi per venire eh, nelle scuole a fare orientamento. Quando sarà il momento giusto, quando appunto i docenti delle vostre scuole insieme a voi riterranno, eh, lo riterranno utile. Um, L'orientamento poi prosegue anche a livello, eh, mi viene da dire, virtuale, nel senso... Eh, Potete trovare tantissime informazioni sul nostro sito del Dipartimento che abbiamo aggiornato e rinnovato, eh, potete trovare informazioni eh, importanti anche sul sito Orientarsi del, dell'Ateneo dove appunto sono presentati tutti i corsi in forma anche comparata tra loro e quindi diciamo l'orientamento è un orientamento che insieme appunto agli uffici del Rettorato noi proviamo a fare eh, durante tutto l'anno, non ci sono soltanto dei momenti istituzionali organizzati ad hoc, ma insomma, proviamo a farlo tutto l'anno. Eh, L'altro eh, importan pezzo importante delle nostre attività di questo tipo è quello del tutorato agli studenti, e qui mi rivolgo sia agli studenti collegati eh, a distanza, eh, che sono matricole, eh, di quest'anno accademico sia agli studenti delle scuole che poi magari in futuro verranno nel nostro dipartimento noi abbiamo un'attività di tutorato che significa eh, un'attività di accompagnamento degli studenti eh, verso l'ingresso eh, nell'ingresso all'università che è un momento a volte un po' difficile perché appunto si esce dalla scuola superiore e si entra in un mondo sconosciuto che ha delle sue regole che ha delle sue eh, logiche anche che bisogna un po' conoscere eh, piano piano. Per fare questo eh, noi eh, siamo a disposizione, io come delegato ovviamente i colleghi che con me eh, lavorano, il, il direttore del dipartimento, eh, per prendere le vostre eventuali richieste individuali, però abbiamo anche eh, attivato insieme agli uffici eh, del rettorato delle figure tutor, che sono dei, eh, degli studenti, che sono agli ultimi anni, diciamo, dei loro corsi di laurea, che possono eh, fornire la loro conoscenza, la loro esperienza, che si sono fatti nel corso, appunto, del, di questi anni, alle matricole. E quindi possono diventare, molto più che un docente, che comunque, <ride> diciamo, eh, è più difficile entrare in, in relazione, eh, diciamo, con un docente da parte di, una, di un ragazzo che arriva e si iscrive a un corso universitario rispetto a un suo coetaneo di pochi anni più grande. Quindi abbiamo pensato a queste figure che sono figure per noi centrali, molto importanti eh, e che eh, con la loro attività facilitano l'ingresso all'università, eh, delle matricole sono a disposizione non per risolvere i problemi, ma per informare, per eh, come dire, orientare anche, fare un loro orientamento pratico, che non è quello teorico che facciamo noi, ma insomma diretto a risolvere i problemi eh, della quotidianità. Io per questo chiamerei appunto qualcuno di loro, magari anche uno se non volete parlare tutti, se volete parlare tutti meglio ancora, eh, a spiegare un po' eh, la vostra attività, proprio ma, ma, in poche parole meglio di me e a eh, anche dare magari qualche informazione su dove vi possono trovare, come fanno a rintracciarvi. avete so. Delle, delle mail, appunto avete delle, dei, dei punti dove dei luoghi dove possono rintracciarvi buongiorno eh, noi siamo Susanna, Letizia e Francesco e siamo eh, gli studenti tutor al Dispoc io mi sto per laureare in strategie tecniche della comunicazione e loro due stanno finendo la magistrale in linguistica e niente la nostra attività è iniziata a luglio del 2019 eh, come studenti tutor e ci ha dato grande soddisfazioni eh, noi quello che facciamo appunto come diceva il professore non è eh, semplicemente risolvere i problemi anche perché i problemi che hanno avuto gli studenti sono quelli che abbiamo avuto noi poi alla fine eh, però cerchiamo di eh, fare in qualche modo da mediatori fra eh, l'università, l'istituzione e la comunità universitaria Uh, gli studenti non si uh, rivolgono a noi solo per semplicemente dubbi, ma anche come supporto uh, quasi psicologico a volte, no? Cioè non, non so cosa scegliere nel piano di studi, sono, sono nel panico, uh, qualunque, veramente qualunque cosa. Uh, e noi cerchiamo con la nostra, diciamo, esperienza di dare un, un bel contributo, ecco, a questi, a questi studenti, poi a volte anche cose molto più tecniche, tipo come faccio a immatricolarmi o cose così, uh, però mi piace pensare che siamo più, uh, diciamo, persone che computer, nel senso che sappiamo dare un supporto molto più umano da questo punto di vista. Uh, poi facciamo appunto accoglienza matricole, uh, la cosa importante che dovevamo dire era fondamentalmente i nostri contatti, li trovate sulla pagina Facebook, uh, tutor dispo con i sì, abbiamo il primo post uh, dove ci sono le nostre mail e potete scriverci. Uh, anche la pagina di Instagram appunto, mi viene in mente Facebook perché alla fine scriviamo sempre lì, eh, cos'altro? Facciamo accoglienza a matricole, facciamo, facevamo ricevimento in presenza prima del, prima del Covid, ma speriamo di poter ricominciare presto, eh, quindi sì, ci potete contattare tramite posta elettronica, su Facebook eh, e noi siamo sempre a disposizione. Io mi sono ritrovata qualche giorno fa per esempio a... Ad aiutare una ragazza che in realtà è una mia amica, eh, perché era ferma sulla tesi da, da tre anni, quindi era ferma, io mi sono messa a lavorare e io, ecco, non ho pensato di essere uno studente. La cosa bella è che non ho pensato neanche di essere uno studente tutor, l'ho fatto perché era una mia amica e per farle piacere, ecco, cioè, riguardiamoci insieme, sono i professori del tuo corso, eh, cerchiamo di riprendere questa cosa. Secondo me, cioè, io credo che questa sia l'essenza dello, dello studente tutor. Non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Ciao, eh, io sono Letizia e sono la tutor del corso di laurea magistrale in Language and Mind e dell'altra laurea in Public and Cultural Diplomacy, i corsi di laurea magistrale in lingua inglese. E vabbè, mh, fondamentalmente io confermo tutto quello che ha detto Susanna. e mh, la mia figura è un pochino diversa perché essendo un tutor di laurea magistrale mh, mh, mi trovo a lavorare più con studenti che hanno già avuto un'esperienza universitaria in triennale, che arrivano all'Università di Siena magari cambiando Ateneo e che quindi hanno un altro tipo di difficoltà e più eh, magari sulle procedure burocratiche che ci sono all'Università di Siena, eh, che possono essere diverse, mh, poca familiarità con i siti e spesso e volentieri però anche appunto domande sul corso, eh, cioè sul piano di studi, sui vari corsi che offriamo, e, però confermo che la cosa molto bella è che ehm, contattandoci via mail possiamo avere ehm, cioè uno scambio di informazioni più pratiche, più dirette, più veloci, ma spesso e volentieri, soprattutto durante il periodo del Covid, anche tramite videochiamate, poi ci si può conoscere, per cui chi aveva domande sulla vita a Siena, su proprio il corso di laurea, come è organizzato, come sono i professori, poi si possono avere veramente dei bei dialoghi, a me piace molto perché si crea familiarità, si crea un rapporto con gli studenti e almeno per quanto riguarda il nostro dipartimento. Eh, si finisce quasi che poi ci si conosce tutti, no? è molto bello perché è mh, curato, familiare e c'è molta attenzione a ogni singolo studente, questo un po' tramite noi sicuramente però poi tramite anche tutti i docenti, tutti eh, reperibili, disponibili, e, cioè, ci si indirizza poi a seconda delle competenze gli uni agli altri, eh, però questo anche in modo molto veloce, diretto è sempre molto cordiale, ecco, quindi io direi questo. Sì, grazie, io mi chiamo Francesco e anch'io studio Language and Mind e mh, sono eh, come Susanna tutor dell'intero dipartimento, anche se poi a livello pratico, dato che conosco molto meglio il mio corso di laurea, e, so, a, a, diciamo che aiuto di più Letizia rispetto a... Um, rispetto a occuparmi dei corsi di scienza del servizio sociale e di scienza della comunicazione che Susanna e le altre ragazze tutor conoscono molto meglio di me però siccome di lavoro ce n'è tanto e il fatto di essere diversi ci, ci, ci aiuta ecco, a dare il massimo nel, in quello che siamo più capaci di fare io volevo raccontare semplicemente una cosa che mi ha colpito molto qualche settimana fa eh, mi ha chiamato una ragazza eh, che era un po' in crisi perché è arrivata tarda all'università, perché ha avuto dei problemi e, e mi ha fatto una serie di domande molto pratiche, alcune che magari essendo in università da un po' uno dice potrebbero sembrare scontate, per chi c'è, però per chi non c'è eh, può fare un po' paura, no? cioè, ci può essere un po' di soggezione, si può vedere l'università come qualcosa di lontano, la segreteria che fa paura, chissà se mi rispondono i docenti, oddio… In realtà poi eh, è stato molto bello avere un dialogo con lei e, e alla fine, proprio si è come, liberata dicendo: Che è bello avere qualcuno a cui, a cui poter fare riferimento, che è bello sapere che ci, siete, che ci siate. E questa cosa mi ha dato molta soddisfazione perché mi rendo conto che il motivo per cui ho scelto no, di mettermi a servizio degli studenti è proprio questo. E, e, e quindi eh, accade, insomma, che un, eh, ci sono degli incontri belli, come diceva Letizia. E, e quindi niente, io veramente se per qualsiasi domanda che possiate avere non esitate a contattarci, eh, anche domande generiche proprio su mh, perché noi siamo all'università o che cosa ci aspettiamo dal futuro, come sono stati questi anni e poi chiaramente tutte le domande più, più specifiche del caso su ogni corso vi potrebbe interessare. E, e quindi niente, come, come dicevano le, le mie colleghe, siamo disponibili sempre sui social Instagram e Facebook, eh, Tutor, Dispoc, Unici. Eh, le nostre mail istituzionali le trovate sui siti del, dell'orientamento tutorato, e, ecco in realtà, eh, dunque Susanna diceva bene che facciamo sicuramente il ricevimento online, però abbiamo ripreso da poco a fare il ricevimento mh, in presenza, perché ci hanno dotato insomma, di, delle, delle barriere protettive per questo, in questo periodo difficile, quindi ci siamo eventualmente anche in presenza. Quindi grazie. Grazie, grazie davvero, grazie molte. Sì, se volete... Allora, io eh, coglierei questa occasione, vedo 48, 48 presenze a distanza, eh, immagino che siano sia matricole che appunto sicuramente anche scuole che vedo collegate quindi coglierei questa occasione per eventuali vostre domande di qualunque tipo, sia, no, sia domande diciamo da parte delle matricole eh, legate al giorno di benvenuto che è questo che stiamo facendo sia a questo punto no, domande anche di orientamento se qualche eh, scuola vuole intervenire ha curiosità soprattutto sulle nostre triennali sentirei un po' voi fatevi coraggio se ci sono domande, ovviamente non siate obbligati, ma insomma cogliete l'occasione, è un'occasione... Per stimolare un po' anche il confronto direi questo, mi sembra opportuno ricordare che l'Università di Siena è stata la, una delle non tante università, fatemi dire, che ha aperto in presenza tutti i corsi dall'inizio quest'anno. Eh, se voi, noi abbiamo notizia no, di quello che sta avvenendo negli altri Atenei, la scelta dell'Università di Siena è stata la stessa delle scuole. Aprire il primo giorno e avere tutti i docenti in aula e permettere anche eventualmente a studenti che non potessero partecipare per motivi anche di difficoltà negli spostamenti, nei movimenti, di seguire a distanza le lezioni. È una scelta che il nostro Rettore, il Professor Frati, ha fatto con molta decisione e ha pagato perché io e tutti noi e tutti noi, e i miei colleghi abbiamo cominciato a insegnare il 28 di ottobre e diciamo abbiamo delle aule piene eh? abbiamo costruito le aule e allocato le aule in, tra i diversi corsi in modo da, di, da rispettare la distanza di sicurezza tra i, i, non solo docenti e studenti ma anche tra gli studenti, tra gli studenti. e questo ha permesso di ricominciare a lavorare come l'università deve lavorare in presenza naturalmente come vedete eventi come questo possono avere più successo perché coinvolgono persone che adesso stanno in aula o che stanno magari lontani da Siena e quindi permettono una comunicazione più ricca e più intensa no? tra, tra l'università e tutta la comunità universitaria ma ciò che mi piace ribadire è il fatto che la scelta dell'Università di Siena è di portarvi in aula il più possibile e questa è una cosa che chi è a scuola sa benissimo quanto è importante perché credo che tornare a scuola nei banchi di scuola quest'anno sia stata un'esperienza molto più bella degli anni scorsi anche con tutte le difficoltà perché ha voluto dire uscire da un periodo difficile in qualche modo e cercare di tornare alla normalità lo stiamo facendo qui con successo direi fino a questo momento e spero che... Lo stesso avvenga nelle scuole. Allora vi lascerei naturalmente domande su questi, sulla nostra vita, su quello che stiamo facendo adesso, magari sui problemi che si, si verificano, si stanno verificando e che sono legati al periodo del, dell'emergenza sanitaria. Prego a voi provate a dirci cosa anche ne pensate di questa scelta. Qualche matricola che ci racconta la sua esperienza in, in presenza, magari può essere utile anche per gli altri studenti che ci stanno seguendo e che magari sono a scuola. Qualcuno che ha già cominciato a seguire le lezioni, impressioni eh, personali su quello, che, su quello che hanno vissuto fino adesso. Prego, fatevi coraggio, se no passo la parola ai tutor che sicuramente ci racconteranno la loro esperienza. Eh, lo raccontate come è stato il ritorno in aula? Se, per chi, la, per chi ha, ha insegnato, per chi ha, ha, ha, ha, ha seguito corsi adesso? Voi avete seguito corsi? No, perché stanno preparando la tesi di laurea. <ride> stanno preparando la tesi di laurea. Quindi, dunque, fatemi solo raccontare che tornare in aula è stata un'esperienza importante anche per noi docenti, riavere la possibilità di vedervi, anche se magari con la mascherina dà un senso al nostro lavoro che condividiamo con chi insegna a scuola eh, i, i colleghi docenti delle scuole superiori che ci stanno sentendo naturalmente hanno sicuramente provato la stessa gioia eh, di rivedere i loro, eh, i loro allievi nei banchi delle loro classi e questo è stato vero anche per noi eh, ci teniamo molto, ci tenevo molto a dirlo come, come docente prima che come direttore di un dipartimento che ha seguito come tutti i dipartimenti dell'Ateneo, eh, eh, e rientro in aula con molta, con molta gioia, con molta felicità. Allora, ancora una volta vi, vi, vi, vi invito eventualmente a fare domande. Andrea? Io voglio aggiungere mi metto qua perché mi hanno detto che eh, altrimenti non sono inquadrato ehm, volevo soltanto aggiungere che c'è stata una buona risposta da parte degli studenti a questa iniziativa dell'Università di Siena di aprire in presenza l'anno accademico io per esempio nel mio corso che ho iniziato da una settimana ho eh, la maggioranza degli iscritti al corso in presenza tant'è vero che ho anche problemi di aula perché ho un'aula piccola e c'è un assembramento di persone che de devo un po' gestire però questo è un segnale importante, anche da parte degli studenti c'è voglia di tornare all'università, nel luogo fisico dove si svolge la docenza e dove si può interagire meglio che non a distanza, come tra l'altro stiamo verificando ora, visto che non ci fate domande, l'interazione è più fredda, l'interazione è appunto a distanza. Noi siamo convinti che invece la presenza eh, aiuti eh, il docente e aiuti anche la comunicazione che avviene durante una docenza quindi ecco un risultato molto importante di queste prime settimane la grande partecipazione degli studenti alle lezioni in presenza lo volevo ribadire perché non era scontato era un, è stata un po' anche una scommessa da parte del rettore che mi sembra stia funzionando eh, sulla base di quello che diceva anche il, il, il direttore cogliete l'occasione anche per domande sull'orientamento perché siamo qui a questo punto anche a fare un, un po' di orientamento se, visto che ci sono parecchie scuole collegate altrimenti eh, non so, <ride> altrimenti ci salutiamo, come dire, <ride> non è che possiamo stare, eh... anche via chat, eh, se, nessun, se non volete intervenire, volete fare domande via chat, ci, ecco benissimo, ci, ci stanno salutando, salutiamo anche noi la scuola San Rocchi di Siena, che ringraziamo per essere stata presente stamani, E restiamo a disposizione, ribadisco ancora una volta, ma credo che il messaggio sia, sia passato. Per venire nelle vostre scuole a fare orientamento. Ecco, quindi contattatemi direttamente o tramite gli uffici eh, del rettorato, all'orientamento, al tutorato per fissare incontri eh, di orientamento da voi. Dove appunto possiamo anche. Eh, come dire, prenderci un po' di tempo per spiegarvi come sono costruiti i nostri corsi quali sono le prospettive eccetera. la chat si sì, ci stanno salutando ci stanno ringraziando però appunto non essendoci, non essendoci domande io non lo so Alessandro che, eh, ringrazierei allora tutti i partecipanti eh, e vi darei, vi do il benvenuto diciamo, a voi, do il benvenuto a tutte le matricole iscritte al nostro, ai host del nostro dipartimento e poi ci risentiamo